Una giornata di festa, vorrete riempiti di regali da tutte queste persone, spero che veniate riempiti di regali anche dalla parola che vi dia forza, che vi dia vita, perché il tempo che sta davanti richiede che abbiamo qualcosa in noi che va ben al di fuori, al di là di questo, di quello che è normale umanamente. Siamo ancora in mezzo alle grandi prove, tutta la, la situazione mondiale si eh, inasprisce e abbiamo la possibilità di cambiare, abbiamo una speranza, voglio di nuovo premetterlo, è giustificata e verrà bene, ma solo se fluiamo assieme a quello che avviene. Restiamo nel nostro tema. Autonomia collettiva, nella seconda parte insieme a voi, la prima parte era un po' il cortile, nella seconda parte vediamo il, il santuario e nella terza nel Santissimo, così lo rappresentiamo, raffiguriamo sempre di nuovo. Così è un livello di sviluppo, adesso guarderemo insieme in un certo senso il nostro cammino, la nostra storia della vita e desidero che ognuno, ciascuno, ogni persona che ascolta, che guarda, che tu ti ci ritrovi, ogni singola persona che vieni da qui o da lì, non importa da che retroscena, lo risottolineo, ciò di cui parliamo non ha nulla di religioso in sé, sono contrario, sono quasi allergico alle cose religiose quello che ha a che fare con gesti e simboli e cose, vogliamo toccare quello che ci vivifica, quello che ci, che ci vive in questo tempo, in modo particolare, vedete, voglio portarvi, portarlo nella vostra storia specialmente se non hai nulla a che fare con Dio, con eh, anima o spirito del mondo, se non ti dicono niente tutte queste cose. Parlo specialmente a voi, che non avete nulla di religioso, niente di religioso, di spirituale in questo senso. Parlo a tutti ovviamente, si parla ora di un principio che racchiude tutte le persone, e spero che col mio discorso posso risvegliare il tuo, la tua memoria. Descrivo il divenire della tua e della mia vita e costruisco il segreto, il mistero dell'autonomia così che tu spero che ti ritrovi. Prego che ricevi dei déjà vu, dei ricordi della tua vita dove questo ha avuto luogo che adesso descriverò che puoi costruire su quello che trovi la via, quello che è posto già in te, che lo puoi sviluppare nella perfezione, nel compimento. Si potrebbe dire che l'autonomia è il grande principio, si tratta di autonomia, ma la meta dell'autonomia, parliamo dal mio punto di vista come cristiano, come credente in Dio, la, la meta della mia, della tua vita, dell'Ocg, dell che siamo la lode della sua gloria. Così sta scritto nella Bibbia in Efesini 1.2. Questo Dio che ci ha fatti vuole essere glorificato non con la bocca, non con la bocca, ma Lui vuole che noi siamo così toccati e uniti a Lui, così riempiti di Lui, così abilitati da Lui, che noi stessi diventiamo una lode che se ci si guarda quello che siamo nella quotidianità che si dica oh wow, guarda che persona sei cosa succede qui? come puoi farlo? come puoi vivere così? come fai a reagire così? come fai a condurre così il matrimonio? lodo Dio recentemente l'abbiamo risperimentato lo dico a onore di quello che agisce su di noi con gente sconosciuta eravamo come cristiani in mezzo ai musulmani, non abbiamo detto una parola, c'era un breve incontro, ci sono venute incontro delle persone adulte, e un anziano, un musulmano, noi non abbiamo detto niente, lui ci ha solo visti, ha visto i miei figli, mia moglie, facendo la spesa è venuto, ha detto, in mezzo a tutta la massa di gente, questa è la mia famiglia, è venuto da noi ha lodato le mie figlie, è venuto da me, mi ha baciato sul cuore, mi ha preso così, ha detto sei la mia famiglia, si è abbassato e mi ha baciato sul cuore, ha baciato le mie mani, mai visto prima, e questo è solo dopo pochi minuti, questo intendo, questo è inteso, non perché noi siamo qualcosa di speciale, ma perché Dio dice voglio vivere così in te che diventi una lode, della gloria di Dio. Lui ha lodato Dio come musulmano. Nei miei confronti come cristiano e questo poi è reciproco. Lodo sempre di nuovo Dio per la gloria che vive nei musulmani dove è quello che porta a far vedere. Anche qui di nuovo parlo dei veri musulmani non che si aprono altri cassetti. Allora, adesso arriviamo nella storia. Voglio trasportarvi in questa storia. Dico semplicemente noi tutti siamo destinati all'autonomia, nati per l'autonomia. E questo è il punto focale, sei nato per l'autonomia. Noi tutti siamo nati comunemente in un mondo in una tensione incredibile. Tutti abbiamo lo stesso destino in questo, sotto questo aspetto, abbiamo una tensione incredibile intorno a noi. Siamo nati in un destino fatale dell'umanità con le sue numerose eh, religioni, la lontananza da Dio, la e soprattutto c'è un'aspettativa nel mondo, nell'aria, letteralmente un'aria carica di tensione, un miscuglio di aria apocalittica e aspettativa di un nuovo inizio, di un nuovo mondo. Riuscite a seguirmi fino a qui? E tu, tu in mezzo a tutta questa confusione, con queste varie figure, e tutti all'infuori di te, per se stessi sembra che sappiano già tutto, sembrano sicuri non come te magari, certi sembra che in certezza dogmatica sappiano tutto, altri sembrano super entusiasti, vivono in fantasterie, altri vivono in aspettative messianiche o comunistiche in qualche altra maniera, è come in un sacco di vermi in cui tutti cercano di strisciarsi in su vivi ma nulla riesce a essere in alto a lungo perché ogni verme cerca di salire non funziona, tutto riscende in questo mondo ci vivi tu, ci vivo io tu in mezzo magari sembri come essere l'unico che non sa ma anche qui e là ci sono persone intorno a te che hanno anche dei punti di domanda tanti punti di domanda come te magari e per questo adesso schizzo un decorso di vita e cerco di coinvolgerti per mostrarti come si forma. Parlo sempre ancora di autonomia innata e chissà quando nella tua giovinezza, da qualche parte, un'espressione che qualcuno ha detto, nella mia gioventù è arrivata una parola da qualcuno nella parentela, qualcuno ha detto dobbiamo morire tutti e poi è successo qualcosa in me come piccolo bambino, non so se avevo 4 o 5 anni riuscivo giusto a capirlo così, dobbiamo dire tutti, io. Oh, boom, ho sentito, questa è una menzogna, ho sentito che, non ho sentito una voce, ma percepivo con certezza, questa è una menzogna, io non morirò, sapevo di essere un'esistenza divina senza aver mai sentito qualcosa della Bibbia, della religione, qualcosa così, una sapienza sicura, questa è una cosa mentita, da piccolo bambino, sentivo che, Dentro di me qualcosa è sbagliato, non morirò. Ma cos'era quello? Vedi, nella Bibbia sta scritto che abbiamo l'esistenza divina, che anche quando siamo morti fisicamente continuiamo ad esistere. Io da piccolissimo bambino hanno cercato di dirmi che la mia esistenza finirà, ma io sapevo con certezza assoluta. E cos'era quello? Era un guizzo di eh, maturità, di autonomia embrionale. Innata, presente dalla nascita senza religiosità si potrebbe anche dire come di una prima apertura di occhi dell'autonomia innata tu pensi sempre ancora alla tua vita e trovi le parallele quando racconto queste cose io parlo delle mie esperienze da piccolissimo bambino autonomia innata voglio mostrartela in questa parte centrale che tu la porti dentro di te dalla nascita una sicura certezza apparentemente dal nulla Un'esperienza che la Bibbia eh, descrive come esperienza di grazia e verità. Così la descriverebbe la Bibbia. La grazia capita nel senso di un effetto eh, non meritato che ti libera, che non ha nulla a che fare col tuo pensare o il volere. È successo. Un effetto redentore. Io sapevo, no, quello non è vero, io vivrò. E la verità, grazia e verità, la verità come manifestazione di Dio, rivelazione di Dio, non come Pilato, cos'è la verità, è vero questo o quello, no, la verità nel senso di una rivelazione creativa è arrivata su di me come una luce dall'alto, come dal nulla, con una certezza al 100% sulla verità così com'è. Questa esperienza, e anche tu ne hai di queste nella tua vita, non importa da che retroscena arrivi, altri, quello che io ho descritto, lo chiamano diversamente, parlano di un nuovo inizio, di grazie e verità, uno che non conosce la Bibbia, magari non se ne fa nulla di questi termini, però per, per questo parlo di questi eventi, perché Dio è fatto di eventi. E vedi, anche in te si annuncia improvvisamente un superiore, un superiore tipo di umanità, un essere di provenienza divina, da piccolo. E questo è il tuo essere primordiale, che però poi finisce in confrontazione in un in un esame, in una prova? Ognuno che l'ha già sperimentato vive in un mondo, in un ambiente che è anche già improntato e si pone la domanda, quel nuovo che sei, che hai realizzato, lo conserverai? La domanda si pone già da piccolo bambino. Quando ancora non avevo sentito nulla di religione, l'ho mantenuta quella rivelazione, qualche era. Quei impulsi di autonomia li segui già da bambino? o diventerai come gli altri intorno a te solo perché sono diversi. Io dico da bambini piccoli intendo non l'età in primo luogo, ma quella libertà da condizionamenti, quella percezione pura che ancora abbiamo, anche se lo sperimenti poi a 21 anni, come è successo poi anche a me nel mio proseguimento, veramente disinvolto come bambini, puri nel pensare. E qui vorrei citare che l'insegnamento tipico cristiano del peccato iniziale, che direttamente significa la nostra condanna a morte è così, non sta scritta da nessuna parte, è veramente nella Bibbia, è, è pura interpretazione. La Bibbia si può interpretare avanti e indietro. Ma il tipico peccato originale che ci eh, fatalmente ci condanna sotto la costrizione di diventare così, di diventare il tipico peccatore. Questo non esiste. Vedete, per esempio, al bambino, al fanciullo, quando gli si è bloccato l'accesso a Gesù, c'erano masse di bambini piccolini che volevano andare da lui assolutamente e gli adulti li hanno spinti via, hanno detto andate via. E quando Gesù l'ha visto, è successo quanto segue, Marco 10, 14 ne parla, Gesù veduto ciò si indignò e disse loro, lasciate che i bambini vengano a me, non glielo vietate, attenti a cosa dice adesso, perché il regno dei cieli è di chi assomiglia a loro, appartiene, non eh, riconoscono, non eh, un giorno, ma a loro appartiene. La parola in greco significa a loro appartiene la signoria reale, il dominio. Matteo 19,14 traduce a loro appartiene il regno dei cieli, non un giorno loro andranno in cielo. Sentite la differenza, a loro appartiene e la loro proprietà qui e ora, oggi, e in loro innato sono cittadini celesti, ogni piccolo. Per questo con questo discorso voglio dire chiaramente che l'autonomia la divina è in noi, geneticamente, già posta dentro di noi dalla nascita, geneticamente. Prendo l'esempio dei bambini dell'Ocg, ma non fatevi eh, annebbiare, testatelo con i vostri propri bambini, magari oggi ci sono. I figli da noi de de della gente dell'Ocg che hanno 3, 4, 5 anni, questi bambini, sono presenti alle nostre riunioni, anche se sono 6-7 ore lì seduti, per loro è troppo poco, iniziano a piangere. No, è già finito, continuate. Anche se non capiscono un granché di quello che diciamo, capite? Ma loro, eh, loro appartiene il Regno dei Cieli, lì dove c'è la forza di Dio, dove la vita di Dio agisce. Loro lì vogliono stare, anche se dura 12 ore, eh, sono allegri. Ma se li porti da qualche incontro religioso, dove non c'è forza di Dio sperimentabile, dove non c'è presenza, pace, vita di Dio, allora loro scivolano giù sulla panchina dopo dieci minuti, magari anche gli adulti però, anche gli adulti. Vedi, poi piangono e dicono, ma no, è già finita, non già finita, dopo sette ore di riunioni così, no? E io dico, questo non ha nulla a che fare con un insegnamento religioso. Così sono i bambini, così ha detto Gesù, per questo loro volevano sempre starli addosso, come le mosche. Anche i nostri undici figli, Anni e io abbiamo undici figli, magari lo sapete, dalla nascita ce l'hanno dimostrato, sì? Perché la realtà è che ogni neonato è un, un nuovo essere, un nuovo eh, essere umano. E vedi? il punto è che i nostri figli hanno capito sempre tutto anche quello che gli adulti non capivano appena sapevano parlare seguivano facilmente quello che noi annunciavamo alle prediche riuscivano a seguire sia interiormente nello spirito ma anche in comprensione perché ogni singola predica poi ne ho parlato con loro e volevano capire se erano riusciti a capire e non ho mai avuto un problema riuscivano a ripetere quello che adulti spesso non riuscivano a capire questo per mostrare che hai un'autonomia innata in te da Dio, un pensiero autonomo in te da Dio, da innato. Non parlare di qualche religione e conversione è tutto distaccato da questi eventi in seguito che sono stati inseriti dall'essere umano. Ogni neonato si può dire alla possibilità del nuovo inizio, di, di creare un nuovo mondo, di una nuova umanità, capite? A questo punto ovviamente sento subito le obiezioni cristiane, le sento fortemente. 1 Corinzi 2.14 dice il cristiano eh, biblicista, ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Quindi il cristiano biblicista dice, non può essere un bambino, un uomo naturale, non può capire le cose spirituali, ma vedi, questa è la cosa tipica della dogmatica dell'interpretazione biblica, questa parola, uomo naturale, devi guardarla in greco, lo psichikos, non ha nulla a che fare con la nostra eh, derivazione terrestre o il nostro stato. Psichico significa orientato alle cose della terra, orientato in modo mentale, alle cose sensuali, capisci? Quindi potrei dirlo un po' rozzamente che un fighetto cialtrone non percepisce nulla dello Spirito di Dio. Allora avrei azzeccato, ma non un bambino nato terrestramente perché fatto di eh, carne e sangue. Non ha nulla a che fare con la realtà, con la forza di Dio. L'altro è giusto, quello che ha imparato da Gesù, lo psichikos. E già sento il secondo, la seconda obiezione cristiana perché ne hanno sempre di nuovo altre, da Giovanni 3, 3 a 7, dice, quello che ha detto Gesù, ok, facciamo un attimo questa prova anche qui, Gesù disse a Nicodemo che era andato a cercarlo di notte, di nascosto, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio, quello che è carne è carne, vedi, ecco arriva, arriva l'obiezione della Bibbia, quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Quindi non ti spaventare che ti ho detto che dovete nascere di nuovo. Adesso l'obiettore dice, vedi ti ho beccato dalla bocca di Gesù, ha detto che dobbiamo nascere di nuovo, ma hai letto mai il testo dal greco? Lo dico anche qua di nuovo, anoten, questa parola significa dall'alto, significa non devi prima di tutto dall'alto nascere di nuovo, ma essere eh, genau, è la parola radice greca, deve essere eh, generato, riportato avanti da, da, dall'alto. Capisci? Questa è una realtà che ha a che fare con il nostro senso interiore, quindi con la nascita ha poco a che fare dall'alto. Certo, fondamentalmente questo eh, è, è così, ma eh, guardato attentamente, questo testo testimonia l'esatto contrario di quell'obiezione che viene detto, perché i bambini percepiscono il regno di Dio, il regno dei cieli, solo perché già gli appartiene, capisci? Questo impegno che si porta un bambino a voler rinascere. Quante volte l'ho visto fra eh, cristiani, hanno rovinato completamente i bambini da piccolissimi. Li hanno, questi biblicisti gli hanno detto dovete convertirvi, convertirvi, dovete nascere di nuovo, siete perduti, siete maledetti peccatori, siete carne maledetta, siete sotto il peccato originale. Capite di cosa parlo. E questi piccolini li hanno talmente resi incerti che si sono impietriti e hanno guardato indietro e si sono sentiti come perduti, si sono identificati con questa perdizione. In loro è morto tutto, sono bloccati per sempre. Ma se persino i genitori più pagani avessero detto ai loro bambini già da, da piccolini, Dio abita in voi, Badate al vostro cuore cosa vi dice. Loro sperimenterebbero che i loro figli cre sarebbero cresciuti come il piccolo Gesù se gli avessero detto questo, ma gli si dice tutto il tempo il contrario, capisci? Questo è il problema. Vedete, per questo Gesù ha annunciato a quelli orientati alla terra, alle cose della terra, ai sensi, come è scritto in Matteo 18,3, se non cambiate e per voi stessi non raggiungete di essere come i bambini, non potrete essere salvati. Vedi, anche questo testo viene completamente eh, or tradotto, orientato all'essere umano. Qui c'è scritto un auristo secondo congiuntivo e sotto c'è un auristo secondo congiuntivo deponente medio. Questo magari non ti dice niente, ma quello che voglio dire, cos'è sbagliato, non c'è nessuna richiesta da Gesù che noi cambiamo qualcosa. Se voi non diventate come bambini, c'è scritto nelle nostre traduzioni, eh, allora i, i cristiani dicono, ah, mi devo impegnare a diventare come un bambino. Senti, si impegna, cerca di diventare come un bambino. Il risultato è che poi diventano degli imbecilli. Ma qui c'è un passivo nell'auristo secondo congiuntivo, se non... Venite cambiati da sopra, da effetti di Dio, che come in un certo senso, come per voi come bambini raggiungete un nuovo essere, che venite fatti di nuovo piccoli. Se non vi succede da sopra, lo dico in parole libere, se non venite rimpiccioliti, non entrate, capisci? E qui parliamo di nuovo dell'agire di Dio. Tu sei dipendente da questo che la vita ti rimpicciolisca e per questo questi eventi sulla terra non sono così male perché veniamo fatti piccoli, indifesi, da fuori, passivamente, non possiamo fare nulla noi, ma con tutte le, le guerre, le crisi e i crimini che ci sono sulla terra diventiamo come piccoli bambini, sentiamo che non abbiamo giustizia sopra di noi che ci aiuta, ci abbandona, facciamo migliaia di video, tutti ci abbandonano, cos'è? Veniamo rimpiccioliti, fatti piccoli, come bambini, e noi, per noi stessi, questo è il deponente medio, dobbiamo permetterlo per noi, il, il medio è, è riflessivo per noi stessi, devi ammettere questo processo, non devi mostrarti forte in propria forza, dovete attraversare questo processo, capite? Così è da capire, e solo così è la via che ritorna nell'immagine originale dell'essere dell umano autonomo. Per questo Tito 3,5 parla di un bagno della rinascita, così lo leggiamo nelle nostre Bibbie, ma pari in Genesia significa un, un bagno di ritorno nell'originale. Quindi se parliamo di rinascita intendiamo, la Bibbia intende? Devi quello che da bambino ti è stato posto nella culla, devi ritrovarlo, accettarlo, devi solo ritornare a quello che già sei. Dio abita in te dalla nascita, ai bambini appartiene il regno, genesia devi risorgere in quello che già sei. Per questo tanti non lo trovano, perché gli si dice che devono cercarlo da fuori, di qua, di là, su e giù. Tante cose sono anche vere, ma le esperienze, vedete, le esperienze vengono interpretate in modo diverso, ma il punto è che hai già tutto dentro di te. Devi solo ricordarti come sei e sapere che sei fatto così, devi tornare alla tua origine così come sei nato, quello devi sviluppare e se ti arriva questo effetto allora devi seguirlo. Per questo sta scritto del ritorno all'origine sotto il rinnovamento dell'agire dello spirito, tornare all'agire dello spirito sotto l'autonomia di Dio che ti arriva col suo spirito. E vedete, ogni nuovo nato è quindi un nuovo miracolo che può potenzialmente preservarsi e cristallizzarsi misteriosamente dall'umanità finora in decadimento. Capite? Ogni singolo bambino può potenzialmente eh, attraversarlo quando imparano di nuovo chi sono, cosa sono di natura. Allora appartiene il Regno dei Cieli. Così ognuno ha una chance per un nuovo inizio, per un nuovo mondo. Ma persino i più alti, i migliori desideri, le più perfette immaginazioni del nuovo mondo, di un nuovo regno, portano purtroppo non portano con sé la forza per compierlo. Capite? Il più grande desiderio non porta niente in se stesso. E anche il desiderio più elevato forma unicamente o intanto solo una disponibilità a ricevere, un'apertura per un nuovo inizio, per una nuova fecondazione. Vedete, ma anche il più alto livello di ricettività, non potrà mai sostituire una costante nuova fecondazione e procreazione divina. Ci vogliono sempre questi nuovi contatti con Dio, questi nuovi movimenti dello spirito, questi nuovi impulsi che arrivano. La disponibilità a concepire e ricevere da sola non basta, servono questi tocchi. Ma la nuova generazione divina, desiderata dal nostro più profondo essere autonomo, non può... Prestate attenzione a ciò che dico ora, non può mai e poi mai avvenire solo dall'esterno. Noi cristiani ci aspettiamo sempre che tutto accada per noi da fuori. Significa che non si tratta di un atto esclusivo di un Salvatore dal cielo. Non è un atto esclusivo di un Salvatore dal cielo, ma avviene solo e soltanto attraverso la sorgente originaria di questa maturità che è già posta in noi, non altrimenti. Attraverso la voce interiore del cuore, se volete. Attraverso il nostro essere originale che esiste dentro di noi. Questa è la fecondazione, la rigenerazione. Non possiamo farci strada. Ecco cosa significa. Impossibile. Non possiamo raggiungere la perfezione sforzandoci. Non possiamo accrescere la nostra perfezione sforzandoci, perché lo stesso non può avvenire attraverso la prestazione, ma solo attraverso la creazione originaria da parte di Dio, che è dentro di noi, e lavora dall'interno. Dobbiamo quindi orientarci a ciò che accade dentro di noi, non sforzarci di ottenerlo da soli. Ecco perché noi stessi siamo, userò queste parole, la manifestazione incarnata dell'idea divina dell'uomo. Ogni neonato lo è. Proprio come lo ha detto Dio nel Salmo 82,6, lo ha proclamato attraverso i Suoi profeti, voi siete la discendenza di Dio, siete tutti figli di Dio. Anche qui c'è un giudizio generalizzato dal cielo, tutti gli uomini. Ancora oggi discutiamo se Gesù fosse o meno il figlio di Dio, se esista o meno un figlio di Dio, ma lo stesso Dio che ha creato questo mondo ha detto voi siete tutti i miei discendenti, siete tutti i miei figli. Letteralmente il testo originale ebraico dice voi siete tutti divinità. Dunque traduciamo figli di Dio, divinità, Dei. Ho tenuto una conferenza su questo tema che potete ascoltare, voi siete dei, in Giovanni 10,34 Gesù si giustifica con questo detto dell'Antico Testamento e dice, perché fate tanto scalpore se dico di essere il figlio di Dio? Siete tutti figli di Dio, siete tutti l'idea divina dell'uomo perfetto, è dentro di voi, è dentro di noi, avete sentito bene. Il più delle volte, se non conosci Dio... È comunque dentro di te, non è qualcosa di religioso, è la vostra disposizione d'animo, come il collo sta sotto la testa, come tutto ciò che vi riguarda è una disposizione divina. Ma, e ora torniamo a questo punto difficile, tutta questa bellezza è anche circondata, attaccata e sfidata da forze diaboliche fin dalla nascita. Questo deve dimostrarsi finalmente in questo tempo in cui le forze diaboliche sono all'opera qua giù. Il diavolo sta mostrando le sue corna in questo momento come mai prima d'ora è letteralmente sceso sulla terra perché gli è stato concesso così tanto spazio, perché si sono assecondate così tanto le sue menzogne e i suoi omicidi. Ma è molto probabile che sia possibile avere la meglio su tutti questi attacchi fin dall'infanzia, come dimostrano molte, molte storie dell'umanità. Naturalmente, prima di tutto quella di Gesù e di altri profeti che sono citati ovunque in tutte le scritture. Ma ovunque nel mondo troviamo persone che in mezzo alle circostanze più orribili hanno semplicemente vissuto impegnandosi fedelmente nella loro innata autonomia, cioè nel loro essere figlio, così lo chiamate voi. Lo si trova in tutte le religioni, in tutti i rami, ovunque, sia che provenissero dai bassi fondi o da ambienti ricchi, sia che venissero da ambienti di magia nera, da ambienti politici estremisti o anche da ambienti religiosi. Slavati o ancora infestati da droghe ubriachi, potete chiamarlo come volete, ovunque in ogni tempo c'erano singole persone proprio come Gesù che potevano dire ai loro genitori quale strada prendere, che vogliono camminare con Dio, con l'effetto del loro mondo interiore maturo. A 12 anni Gesù lo disse ai suoi genitori, lo si può leggere in Luca 2,49, quando lo cercavano con trebitazione per tre giorni, quando lo trovarono erano in preda al panico ed egli disse in tutta serenità, non sapevate che dovevo essere nelle cose del Padre mio? Finora ci è sempre stato insegnato che gli avesse detto di dover stare nel Tempio, è una traduzione della Chiesa, non dice nulla del Tempio qui, ma solo io devo essere in ciò del padre mio, così nel testo originale, quindi nelle cose, nell'agire mettere io, non nel tempio. Non siamo persone di chiesa, doveva stare nell'agire del padre e quel giorno egli si recò al tempio perché sentiva che devo ottenere un passaggio, qualcosa che mi servirà in seguito. Quindi ecco come sono in grado di affermarsi i bambini. Sì, i bambini sanno farsi valere, non c'è bisogno che ve lo dica io ma di norma si fanno valere proprio come gli altri e tutti coloro che in qualche modo, lo dico subito così com'è, sono stati davvero sviati dal diavolo, si infettano a vicenda, si portano sulla strada sbagliata e vedete, contrariamente a tutte le persecuzioni ferisaiche, folle di bambini gridavano per le strade, osanna al figlio di Dio, quindi signore aiuta il figlio di Dio, e hanno messo foglie di palma sulla strada, i farisei e gli scribi inorriditi si avvicinarono a Gesù e lo rimproverarono, vedi, senti cosa dicono, per così dire, tu sei il capo della setta. Ma Gesù rispose solo, se questi bambini, questi piccoli, tacessero, io vi dico che le pietre griderebbero. Ecco come rispose loro, anche qui lo vedete di nuovo, ogni bambino sa percepire quello che, che sta scritto, quello che è, è stato agito. Riconoscono che viene un figlio di Dio, che succede qualcosa di particolare, gli altri no. Ma adesso è importante riconoscere che ogni bambino, voi e Dio, tutti noi, cresce senza dubbi nella sua totale ingenuità, tuttavia in modo del tutto inconsapevole, immediato, sporadicamente, ancora e ancora nel suo essere maturo. È importante rendersene conto perché nessuno ve lo ha detto o predicato. Quello che sentite qui accade solo sporadicamente, a un certo punto, l'essere maturo, autonomo, l'essere maturo innato, la conoscenza da Dio si esprime sempre in modo inconsapevole, diretto e sporadico nei bambini, eppure tutti i bambini sono sempre portati a dubitare di se stessi. Perché? Perché gli altri bambini o gli altri esseri umani si comportano in modo diverso con loro. O quando, come preferisci, ma vedete, nonostante questo, in ogni nuova creatura, per quanto disperata possa essere verso se stessa, si esprime sempre qua e là un impulso di vita di questo spirito maturo che abita in loro come un raggio di luce un raggio di luce del suo essere originario che porta in sé fin dalla nascita, senza chiedersi perché si riflette una cosa. A volte anche il motivo per cui uno parla o fa questo o quello accade da solo all'improvviso, inaspettatamente. Per me è stato così. Ero anche un bambino, non so se di 7-8 anni, quando mi è stato detto in famiglia, mio fratello aveva bisogno di occhiali spessi così, molto spessi. Ero un piccolo moncherino e mi hanno detto, anche tu ora vorrai gli occhiali. ZAM! Si è ripetuta la stessa cosa della dichiarazione in punto di morte. La stessa maturità stava di nuovo urlando dentro di me. Ora lo dico direttamente com'è. La stessa innata maturità divina urlò, mai, non è vero, non riceverai anche tu gli occhiali, è una bugia. Lo sapevo con certezza divina. Sai, anche quando avevo ben più di 30 anni, vedevo come un falco. Mio fratello aveva già un binocolo del genere davanti agli occhi. Vedete, potete decidere voi. Se l'avessi accettato, a 10 anni avrei avuto degli occhiali spessi così. Sicuramente. E questo è il punto. Bisogna riconoscere ciò che è innato in noi. Quindi, eccola di nuovo, un'espressione spontanea di maturità innata. La domanda, resterò fedele? È sempre presente, anche se voi bambini lo sentite, rimarrò fedele, mi adeguerò a questo. Io sono stato fedele, come detto. Un altro incontro, e questo è di mia moglie Anni, mi ha raccontato che da bambina le hanno insegnato che l'amore tra due coniugi è una storia breve. All'inizio è forte, si infiamma, poi passa in poco tempo, tutto diventa di nuovo normale, quotidianità. E in lei accadde proprio la stessa cosa, me lo diceva spesso, la stessa maturità interiore ha gridato con piena certezza, non è vero, semplicemente non è vero, non è vero. E c'erano periodi in cui, me lo ha descritto quando era molto piccola, prendeva dei bigliettini e ci scriveva di nascosto non voglio mai diventare così non voglio mai essere cosà li accartucciava e li nascondeva da qualche parte così piccoli da riuscire a malapena a scriverci e oggi siamo sposati da 39 anni non riesco a dirlo senza piangere ci amiamo più che mai, lo capite? più che mai, più che mai E perché? Perché ci amiamo più che mai? Perché l'amore maturo ama, ama, ama, ama. Capite? Lei ama. È così. Questa è la sostanza, se la si segue, il fuoco non si spegne lì. Sì, vedete, è così. La maturità divina si muove in noi fin dall'infanzia, voglio dirvelo. Ma siamo anche fedeli a questi impulsi interiori da bambini. Mi rivolgo soprattutto a voi bambini, perché la tendenza all'istinto di gregge, all'animale da branco, è purtroppo profondo in tutti noi, ma soprattutto coloro che seguono lo spirito maturo, sentiamo, per così dire, una voce dal cielo, come è descritto in Matteo 3,17, ma naturalmente lo intendo in senso simbolico, ma con Gesù venne una voce dal cielo. È scritto, dove si sente la voce di Dio, «Questo è il mio diletto figlio». Poi nelle nostre traduzioni leggiamo in cui mi sono compiaciuto. È proprio così, è proprio così, è giusto. Ma il testo greco offre di più, in realtà Dio lì ha detto questo è il mio diletto figlio nel quale compiacente desidero, voglio. Questo è il mio figlio prediletto nel quale io lì dentro desidero, compiacente. Quindi il volere di Dio era in Lui. Questo è ciò che esprimeva. E vedete, quella voce dal cielo era un, un simbolo per tutti noi, un indizio, un suggerimento. Il cielo sarà testimone, per così dire, di ogni persona che segue lo spirito maturo, che vive in modo vincolato allo spirito maturo. La stessa vita divina matura risplende, illumina ogni singolo cuore di ogni essere umano neonato o anche in seguito, come è scritto, e ora... Prestate di nuovo attenzione, ecco che ritorna, se volete correggervi nelle scritture, nel Logos, Giovanni 1, 4 a 9, in lui nel Logos c'era la vita, e la vita era la luce degli uomini, ne abbiamo già parlato, Giovanni 1, da 4 a 9 continua dicendo questa, cioè la vita divina, era la vera luce che, venendo nel mondo, illumina ogni uomo. Quante persone? Ognuno, ognuno, ripetiamolo insieme, ogni essere umano. Sì, la luce, la maturità di Dio, la vita di Dio illumina ogni essere umano. Quindi non i convertiti, non i lettori della Bibbia, non... Ora potete elencarli di nuovo tutti? Ogni persona che viene al mondo fa questa esperienza. E quello che sto descrivendo qui ancora ancora, con esempi diversi, in breve tutto ciò che la gente ha sempre desiderato e continua a desiderare, diciamo per il vero, il bene, il bello, per l'alto, il divino, che è già presente in forma germinale in ogni neonato. Questa è la verità, lo è già e si dispiega da sola, originariamente, direttamente, istintivamente. Se non viene calpestata a morte... Se non viene calpestata a morte, questo è il punto. Se non viene ignorata, dubitata, trascurata e così via. Se non viene persa, questa è la lotta. Ciò che è stato creato deve essere protetto affinché possa svilupparsi. Non si può educare religiosamente, addestrare, fare in modo che sia così. Non puoi fare nulla. Non si può muovere un dito per migliorarlo. Si può solo seguire, essere aperti agli effetti che vogliono crescere in noi. Ma vedete, questa vita è offuscata da tutti i lati, compromessa da tutti i lati, attaccata e attirati lontano dalla necessità interiore automatica e dal patrimonio di potere dato da Dio? Questo è il nostro problema, ma vedete, questo impulso interiore lecito viene immediatamente ravvivato anche dall'altra parte, da ogni contatto con la vera vita divina. Quindi quando si entra in contatto con persone che hanno questa vita, questa maturità divina, si viene immediatamente attratti. Questa è la nostra esperienza. Poi cresce come un ubriaco che si sveglia dal sonno, dalla sua ebbrezza o cosa. Quindi la vita divina in noi, dovete proprio saperlo, è più consapevole e più saggia di tutti gli esseri umani, più alta di tutti gli studiosi del mondo ed è potenzialmente presente in voi fin dalla nascita. Come sta scritto in Matteo 11,25, Gesù prega dopo che ancora una volta gli alti, i farisei, gli scribi, tutti i capi lo avevano incalzato e i piccoli avevano di nuovo capito. Di nuovo una di quelle situazioni prega ad alta voce e dice «Ti rendo lode, Padre, Signore del Cielo e della Terra, perché hai nascosto questo, ciò che hai appena predicato, ai sapienti e agli intelligenti e lo hai, e lo hai rivelato ai minori. Sì, Padre, perché così è stato gradito ai tuoi occhi». Vedete, questo è un gioco di parole. Gli immaturi fisicamente... I piccoli hanno dimostrato ancora una volta di essere maturi spiritualmente. Vedete, da questo potete capire che un bambino piccolo può avere la maturità su di sé. Una persona molto anziana può essere totalmente bloccata nell'immaturità. Guardate, anche i bambini più piccoli potrebbero facilmente capire tutte le parole che gli scribi ancora una volta rifiutarono amareggiati. Anche tutte le persone, le città rimproverate in questo sermone di Gesù, che erano diventate ostinate quando lo spirito maturo aveva lavorato dentro di loro, tutti non capirono nulla, ma i più piccoli capirono subito tutto. Avevano capito tutto il sermone, Sodoma, Gomorra e tutto il resto, Tiro, Sidone, ciò che è menzionato lì, tutti loro non l'hanno afferrato perché avevano abbandonato la maturità in se stessi. Ed è per questo che le parole minacciose di Gesù in Matteo 18,6 ormai sono su tutti i problemi perché hanno sempre di nuovo dichiarato stupidi bambini. Ma se qualcuno desse a uno di questi piccoli, predica lì, che confidano in me motivo di trasgressione, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e che fosse gettato sul fondo del mare. Vedete, Gesù si preoccupa qui dello spirito maturo dei bambini piccoli dello spirito maturo che c'è in loro, dobbiamo insegnare di nuovo ai bambini ad ascoltare la loro voce interiore, ecco cosa intende, credere di nuovo per così dire nel Dio vivente che già abita in loro, che siano religiosi o meno, non c'è nulla di religioso in questo, non c'è bisogno di celebrare nulla qui, questi sono impulsi di vita, eventi di vita come respirare, mangiare, bere, dormire, svegliarsi. Ora vi racconterò un esempio dei miei giorni di scuola e spero che la mia storia risvegli in voi le vostre storie, che, che vi accorgiate che sto dicendo la verità. Ero seduto a lezione di storia e continuavo a guardare fuori dalla finestra. Ogni volta che c'era storia, storia del mondo, per me era come dire, come, come un'unica bugia. Ma gli altri la sapevano meglio, tutti sembravano seguire, ah oh, interessante, sì, e così via. Ma Gesù avrebbe gridato, macine! Perché? Perché io stavo seduto lì e poi io ero lo stupido, prendevo brutti voti perché quello che sentivo lì mi faceva stare così male che non sapevo dove andare. È stato orribile. Vedi, allora si viene dichiarati stupidi e 50 anni dopo ho capito perché. La mia sensazione in quel momento era corretta al 100% perché in quelle lezioni mi si mentiva continuamente, capisci? Senza parlare ora dei contenuti che non sono l'argomento di oggi, lo facciamo a sufficienza con CLA TV, eccetera, ma vedete questa disposizione di base della maturità divina si esprime in noi, si esprime in noi, che lo vogliamo o no? A quel tempo ero ancora lontano dalla religione, dalla fede, da tutte queste cose, tuttavia si è espressa, ma ora arriva la cosa speciale. Questa espressione di maturità in noi non si esprime sotto forma di senso di sé, capite? Non mi sono seduto lì pensando di saperla meglio. No, io ero quello stupido. Ero io che non riuscivo a stare al passo. E anche in seguito, quando mi sono reso conto di aver capito la verità, non mi ha gonfiato. Questo dono della maturità non viene da noi stessi come un dono speciale di cui vogliamo vantarci. Ogni essere umano vive quindi in una certa misura adattato al suo ambiente e per quanto possibile sottomesso, per usare questa brutta parola, Avete capito, in modo tale da perseguire il proprio scopo, in modo nascosto, non appariscente, sia a se stessi che ai propri simili, se l'avete riconosciuto, sì. Ma lo si reprime, quante storie ho sentito, con quante persone ho parlato in cui si sono ritirate nella vergogna perché si vergognavano di parlarne, perché si pensava che fossero anormali, malate o pazze. Quindi vedete, in mezzo a tutta questa faccenda dove alcuni sono pieni di desiderio di qualcosa di nuovo, dove altri sono completamente rassegnati e confusi o altro, vegetano, eppure qua e là in voi, in noi, nell'uno o nell'altro, il tranquillo sentore si risveglia sempre di più che voi, che io, che noi siamo più connessi a Dio. Lo chiamo di nuovo così ora, più connessi alla matrice celeste o a una dimensione metafisica di quanto abbiamo mai pensato, che siamo in relazione con un Dio più di quanto noi stessi abbiamo mai creduto possibile. Così, vedete, la maturità in noi si sviluppa, comincia a penetrare e lentamente si arriva alla consapevolezza che c'è qualcosa di latente in noi che è più di quanto ci sia stato detto, di quanto noi stessi sappiamo. E vedete, alcuni possono semplicemente penetrare in Dio da dentro di sé nell'ambiente più e in più possibile, più pagano possibile, anche da piccolissimi, hanno semplicemente il rapporto, il filo con il cielo, altri riescono a leggere i pensieri, fin dall'infanzia, forse per natura, hanno capacità che alle persone non è permesso avere, riescono a vedere le aure, i colori, quale persona è di quale umore, o altri forse vedono frammenti del futuro, percepiscono i pericoli, eccetera, migliaia, milioni di talenti mascherati, nascosti per non essere diversi dagli altri. Vedete, e poi senza dare conto di sé, per sensazioni sempre più profonde del momento, la persona che è rimasta fedele all'istinto della maturità in sé, vorrei dire comincia ad andare sempre più per la sua strada, la chiamerei con certezza da sonnambulo, certezza onirica. Una volta, molti anni fa, scrissi un articolo sul nottambulo, se lo facesse durante il giorno non lo farebbe, a un certo punto si ottiene la sicurezza di potersi fidare sempre di più si apre una consapevolezza interiore a cui ci si vuole affidare incondizionatamente. Questo è ciò che volete dal profondo del vostro cuore, dove vi abbandonate perché vive in voi, perché vi spinge. E anche tutti i risveglianti di quest'epoca, che in questo momento è un'epoca di risveglio, tutti i risveglianti cominciano sempre più spesso a dire e a fare improvvisamente cose il cui significato o le cui implicazioni possono essere comprese solo nel momento stesso o anche dopo. Lo so dal periodo in cui ho preso coscienza di ciò che stava accadendo, mi sono sorpreso più volte a sapere e a poter dire cose che solo dopo mi sono reso conto di cosa fossero e ho capito era la verità. Molto al di sopra delle mie possibilità, semplicemente perché è lì, perché lo spirito di maturità è uno spirito di immediatezza, lo capiamo, è uno spirito di immediatezza. La conoscenza perfetta risiede in noi senza che possiamo controllarla con la mente, o che dobbiamo controllarla, o che possiamo controllarla, o che riusciamo a controllarla. Ma quando questa conoscenza o riconoscimento divino si accende in noi, immediatamente non ci sono più domande, non ci sono più dubbi. Lo sapete, è, è così che funziona, è un sapere perfetto, poi all'improvviso lo pronunciate senza esitazione perché porta in sé il sigillo della verità sotto forma di piena certezza. Ancora un esempio da parte mia, all'epoca avevo forse dieci anni, ero ancora lontano dalla religione, dalla fede, da Dio, da tutte queste cose, eravamo in giro e doveva venire un conoscente in mezzo a una folla di cento persone. Un unico miscuglio potevo improvvisamente sapere, come bambino di 10 anni su una grande piazza a Zurigo, quello lì è il nostro conoscente, sapevo pure il nome, capisci, in mezzo alla massa, ed era lui, stava per arrivare da un nostro conoscente che non avevo mai visto prima, vedete, proprio un sapere perfetto. Oppure un'esperienza ancora più impressionante, forse la più interessante della mia infanzia. Prima che entrassi in contatto con Dio, avevo circa 13-14 o anni, avevamo lezioni di ginnastica, dovevamo svolgere un esercizio. Il nostro insegnante di ginnastica disse, ora vi faccio vedere l'esercizio. Nel momento in cui lo disse, sapevo con precisione divina cosa sarebbe successo ora. Sapevo che quando avrebbe iniziato la sua corsa, cosa gli sarebbe successo esattamente. Mi rivolse al, suo, al mio amico. Accanto a me, e gli sussurrai all'orecchio, attento, proprio quando fa questo salto, eh, che sta per fare, si romperà una gamba. Ora si può capire se un profeta dice la verità, perché 5 secondi sarà evidente, capisci? Gli dissi, salterai e si romperà la gamba. E prima che il mio amico potesse rispondere perplesso, era già successo. Corre, bang, gamba di traverso, cade, si rompe. Ma vedete cos'è è logico? Cos'è logico? Questo evento era in qualche modo del tutto logico per me, non so perché. No, ora so perché, completamente senza conoscenze di darsi delle arie. Non ho pensato, oh, sono speciale, wow, lo sapevo. È successo così, è venuto fuori dal nulla, una disposizione molto naturale per così dire, ma anche il mio amico non ne ha fatto una grande cosa, non è andato in giro a dire, wow, questo è un profeta o simile. Era così e basta. Viviamo con la conoscenza del fatto che questo risiede in noi, quindi non è così sorprendente quando accade. È solo noioso quando lo dici e qualcuno dice, ah, il diavolo è in te, hai un demone, hai uno spirito di divinazione o qualcosa di simile. Ma quando è giunto il mio momento, lo spirito di autonomia è uscito dal, dal mio inconscio ed è entrato nella mia coscienza, ma era già sempre presente. Nell'immediato era sempre stato lì, oggettivamente è sempre stato lì. Ma nella mia coscienza, nella mia oggettività eh, soggettività, non c'era ancora. È dovuto entrare nella mia coscienza. E poi ho capito, in un istante che stavo per iniziare una vita completamente nuova, nel momento in cui questa autonomia che era da tempo in me ha continuato a crescere, mi trovai improvvisamente di fronte alla decisione o alla scelta che ora sarei stato chiamato una sola volta. Non era... Non c'era nessuno con me, nessun predicatore, nessun apostolo, nulla, nessun cristiano, nessuno. Non avevo nessuno che mi influenzasse, non frequentai nessuna chiesa, niente. O affrontavo questo agire divino, mi sottomettevo, fluivo assieme, oppure era finita per il resto della mia vita. Lo sapevo chiaramente, questa è stato un altro di questo sapere perfetto. Ecco, seguo lo spirito dall'autonomia che agisce in me, dalla nascita se volete, oppure dal 77 con la coscienza risvegliata. Questa è una differenza, ma per segnare questo nuovo cammino in quel momento fui esortato, come un tempo Gesù, a seppellire la mia vecchia vita, per così dire, in un battesimo. Questa è l'immagine del battesimo. Porre fine alla vita che non è portata, accompagnata, rafforzata, abilitata dall'autonomia divina, per risorgere in una nuova vita autonoma, dove poi fluire assieme ad essa con lo spirito che agisce su di me, lo spirito di vita, pace, forza, sapienza, eccetera. Ma tutti questi eventi e sviluppi non mi hanno portato a sentirmi in qualche modo speciale o scelto, per niente. Anzi, al contrario. Ancora oggi lo spirito d'autonomia mi fa rendere continuamente conto della mia assoluta debolezza, della mia assoluta ignoranza o della mia totale insufficienza sotto ogni aspetto, in tutti i sensi. Mi dimostra sempre con chiarezza che ciò che accade non viene da me stesso, ma dallo spirito d'autonomia insito in me. Nulla accade per propria forza o semplicemente perché accade. Accade per fede o non accade affatto? Se voglio assecondarlo, una volta che lo spirito d'autonomia è penetrato nella nostra coscienza funziona solo ancora credendo o non funziona affatto, si deve sempre scegliere consapevolmente e gli impulsi diventano sempre più frequenti. Tuttavia nel corso degli anni e decenni mi è apparso sempre più chiaro ed evidente che questo spirito d'autonomia che mi ha guidato e riempito mi ha predestinato proprio a questo servizio che ora svolgo da decenni. E, e vedete, il mio servizio è quello di guidare tutte le persone sotto questa forza che agisce nella vita divina. E' questo come un organismo unificato. Si tratta di questo. è qui che mi ha portato l'autonomia, lo spirito autonomo. E ora la nostra missione comune è diventata quella di portare all'umanità la consapevolezza del suo sistema di navigazione vivente, il suo principio di vita è intrinseco ed evaluabile. Questo è il nostro servizio ed è per questo che continuiamo ad invitare all'evaluazione e lì abbiamo un vantaggio. Siamo, direi io, in anticipo, siamo già più avanti, ma non è caso di fare speculazioni. Siamo in anticipo sui tempi. Quello che sta arrivando su tutti sta già accadendo da noi, già da molto tempo, già da decenni. Come la primavera, l'abbiamo tutti appena di nuovo sperimentato, alcuni alberi fioriscono prima degli altri, non significa che siano peggiori o migliori, hanno un tempo diverso, ma ora è il momento in cui tutti gli alberi iniziano a fiorire, significa che perché sta già sbocciando dentro di noi, lasceremo dietro Nostradamo, è il tempo, è il momento di farlo ora, non tra mille anni, avete capito? Ora stiamo crescendo in questo e si procede colpo su colpo su colpo. Vedete, ed è proprio questo incarico, anche l'evaluazione che potete richiedere gratuitamente dalla vostra persona di contatto, vi allenano affinché impariate ad agganciarvi a questo agire che è naturalmente in sito in voi. In due o tre giorni lo supererete se partecipate bene e poi potrete continuare autonomamente e imparare ad evaluare insieme ad altri. Non si tratta di altro che di aggiustare il vostro sistema di navigazione interiore in modo da sapere di nuovo come funziona. Ne parlerò ancora nel corso dei miei discorsi. Quindi questo incarico è diventato sempre più il fondamento incrollabile della mia coscienza. Adesso ne parlo ancora un po' di più. E quando, quanto più mi sono affidato a questo agire autonomo, dico, tanto più... Questo agire è uscito dalla regione dell'immediato divino e dell'inconscio personale ed è diventata sempre più la mia personalissima esperienza, il mio personalissimo pensare e agire. Vedete, questo è il modo in cui dovete affrontarlo. Questa è la rigenerazione per ritornare all'origine, questa è la vera cosiddetta rinascita non è un atto religioso, non è una celebrazione di qualcosa, è questo fluire assieme, capite? Che l'inconscio entri nella coscienza e inizi ad agire insieme a te, impari a pensare e ad agire in modo autonomo, si deve anche di nuovo vedere che lo spirito autonomo in noi è nascosto allo sguardo umano, ma è, è visibile, è sperimentabile allo stesso modo in cui Dio lo è per noi nella natura. O come Dio lo è nei destini e nell'andamento della vita, nelle storie, è lì non è lì, potete percepirlo, oppure non è possibile provarlo se si vuole. E vedete, è per questo che Gesù poté improvvisamente dire dei Suoi discepoli, lo leggete nelle Scritture, essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Wow! Quindi anche loro sono nati da una vergine, anche loro sono venuti dal cielo. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo, dice improvvisamente Gesù dei Suoi discepoli. Ma vedete, questo ci mostra solo che Egli non ha trasferito o voluto trasferire ai Suoi discepoli la sua diretta discendenza da Dio o la nascita virginale. Non erano di questo mondo perché si sono lasciati riorientare dallo Spirito autonomo. Se non vi convertite... E non giungete per voi all'esistenza come i bambini o come eravate quando eravate bambini, vorrei dirlo così, a questa predisposizione originaria. Questo è avvenuto, ma lo spirito autonomo è uno spirito che agisce su di noi dal cielo. Lo ripeto ancora e ancora, lo spirito autonomo è la vera signoria reale di Dio in mezzo a noi, questa signoria ci ha sempre insegnato attraverso l'agire del suo spirito vivente in tutto e in tutti. La domanda è, l'abbiamo ascoltato o siamo andati oltre? Ma ricordate questa cosa, voglio solo eh, inquadrarla con delle immagini per farvi capire di cosa parliamo. Tutto nella creazione funziona in modo tale che bisogna sentirlo, sperimentarlo, impararlo, attraverso l'esperienza. Non c'è nessun cartello in tutto il mondo, ad esempio, che dice «attenzione, il fuoco scotta, non toccare». <ride> Avete mai trovato un cartello del genere o qualche parte? Oppure, attenzione, acqua profonda solo per bravi nuotatori. Dio non ha mai fatto qualcosa di simile. Noi facciamo questi cartelli, perché li facciamo? Perché abbiamo fatto l'esperienza che il fuoco è caldo e che, che si può annegare nell'acqua. Attenzione, ghiaccio sottile, non calpestatelo, non lo sentirete mai da Dio, lo capite? Oppure, attenzione, domani ne arriva una tempesta, per favore legate tutto, nessun angelo del cielo vi aiuterà. Voi fate questa esperienza, se necessario, mille volte, affinché leghi le sedie sul balcone per evitare che in qualche modo finiscano sul tetto dell'auto al mattino. L'uomo deve imparare ogni cosa possibile agli effetti, ma veramente ogni cosa, così gli effetti ci insegnano la realtà, realtà spirituali, la verità. Bisogna imparare la verità in altre parole attraverso gli effetti. Vedete anche nello spirito questa è quella che chiamiamo la legge dello spirito della vita, alla quale ci siamo vincolati. È l'unica legge che ho. Non c'è nessun'altra legge che domina ancora, anche se le altre sono tutte corrette. Gesù dice, non una viene tolta, ma la legge dello spirito di vita indica dove pulsa la vita di Dio. Ora tratto questa. Se ci leva in alto, la seguo. Se trascina in basso, non la seguo. Fare o non fare, pensare o non pensare, dire o non dire. Ovunque lo spirito segnala, io lo seguo. Non c'è altra legge che quella di fluire assieme allo spirito d'autonomia, di vita, di pace. E il salire e scendere dello spirito nella nostra anima ci insegna il giusto o lo sbagliato. E questo, come intero organismo concorde, è lo stesso principio dell'individuo all'organismo. Rileggiamolo e approfondiamolo ancora una volta nella scrittura Colossesi 3,15 E la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo regni nei vostri cuori, al singolare, in un solo corpo. Siamo chiamati come un unico corpo ad essere governati da questa pace divina e già sentite quando una pace ti governa passi da un desiderio all'altro. Quello con cui siete profondamente in pace lo fate. Non fai nulla di opprimente. O ancora il passaggio da Giovanni 1.4 nel Logos, c'era la vita e la vita era la luce degli uomini, già spiegato. Proverbi 25.2 dice così, è gloria di Dio nascondere una cosa, ma è gloria dell'uomo ricercarla. E così, vedete, dovete indagare a motivo degli effetti, perché sta salendo, perché ora sta scendendo, qual era il nesso e la forza autonoma che è in te te lo insegna. Non hai bisogno di nessuno, di nessuno. Se ti allinei alla forza, hai il Maestro Divino dentro di te. Puoi sapere le cose, tutto quello che vuoi semplicemente appaiono. Lo puoi vedere nell'esempio di Gesù, che non ha frequentato nessuna scuola, nessuna università o altro, sapeva tutto. Dalla sua bocca escono cose che lui non ha mai potuto sapere, che nessuno gli ha insegnato. Il perfetto Spirito autonomo sa tutto in voi, ma dovete imparare ad agganciarvi a Lui quindi dobbiamo perseverare finché non riusciremo a rimanere in alto come un uomo. In alto, questo è il santuario, tutti in alto e non uno su e l'altro giù, dondolare assieme nella barca remi comune. E questo è il nostro compito, il nostro esercizio, la nostra disciplina eppure la nostra obbedienza, chiamo. E l'obbedienza, ora voglio intenderla, liberamente, nel senso di ciò che ha detto Gesù, Giovanni 5,17, il Padre mio agisce finora, perciò agisco anch'io. Quando gli fu detto, non devi guarire di sabato, la sua risposta fu, il Padre agisce, io agisco con Lui, vado con Lui. Vedete, questa è obbedienza, è primavera, ora sto seminando, non hai nulla da fare sul campo ora. Sì, è primavera, mio Padre sta agendo, anch'io allora. Sto seminando ora perché ora è il momento giusto, oppure metto via le cose, oppure accendo il riscaldamento ora, l'inverno sta arrivando, chiudo la casa, vado avanti. Questa è obbedienza libera. Quindi ricordiamoci questo, solo dove si trova la verità, dove la realtà oggettiva, solo lì sale in noi e sale anche in noi collettivamente e rimane in alto. In questo modo possiamo camminare in perfezione come ha detto Gesù. Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro Celeste. Quindi non si tratta di affannarsi e imparare qualcosa, di capire come si fa, ma di assecondare la perfezione di Dio perché funziona da sé, e questo tutti insieme, quindi vedete, fino a quando manchiamo la Bibbia dice, peccare, tanto lungo veniamo portati in basso. La mancanza non ha nulla a che fare con le azioni individuali, ma la questione della mancanza è, hai abbandonato lo spirito della vita, piena di forza, che agisce, che ti vuole guidare, che vuole vivere, che vuole condurti alla perfezione, ecco questa è la mancanza, quando manchi in qualcosa la vita scende, si nota un'oppressione nello spirito, una confusione nella mente o altro, non si sta più bene, ma vedete, essere portati in basso significa essere portati giù in un incontro, la Bibbia lo chiama katantano, in greco un incontro in basso, questo è sempre di nuovo lo scopo, la meta di questa educazione che attraversiamo, l'essere portati in basso per trovare e incontrare la Signoria Reale di Dio. Ora potete di nuovo dire l'anima del mondo, lo spirito del mondo, la matrice o come volete. Non importa cosa, bisogna trovarlo, bisogna imparare a navigare assieme al campo di forza di Dio che ci guida. Si può anche chiamarla così. Che la nostra fede sia basata sulla forza di Dio. Così ci è stato insegnato dagli apostoli originali. La nostra fede non deve basarsi su parole, tesi, dogmatiche, non su teorie o filosofie, non su ideologie, ma sulla forza di Dio. Lo leggiamo ancora in 1 Corinzi 2,4. La mia predicazione non era fatta di parole persuasive. Non volevo persuaderli con la sapienza, ma eccolo qui, in dimostrazione dello spirito e della potenza. Quindi non era la predicazione, non il contenuto delle parole a essere decisivo, ma la forza che operava su di esse, la dimostrazione dello spirito e della potenza. Ecco perché la nostra fede non si basa sul biblicismo, sulla conoscenza biblica, sulla dogmatica, ma sull'effetto vivo della forza di Dio, sulla rivelazione che è operata direttamente da Lui. E naturalmente possiamo scrivere questi effetti che ci istruiscono, possiamo tenere fede a certi principi. Ma vedete, questi scritti sacri, così si chiamano, quando Dio opera qualcosa lo scrivi, è un, un scritto sacro, ma non sostituirà mai l'effetto nuovo, reale, che si sprigiona di momento in momento. E questo è l'errore che si commette ovunque nelle religioni. Si, le, le persone si aggrappano alle esperienze passate e si perdono l'attuale lavoro dinamico dello spirito. E vedete, anche se leggessimo 10.000 libri sugli effetti dello spirito, sul cammino dello spirito, sulle leggi, non si può sostituire la navigazione dall'alto con questo. Dovete essere navigati dal vivo. Quindi non sarebbe un sostituto degli effetti diretti della forza, della guida attraverso il sali e scendi, non sarebbe dato nulla con esso. Se volete, non c'è alternativa alla trasmissione indiretta. Vedete, è questa navigazione della forza che ci guida, ma non solo attraverso il sali scendi, il sì no, ma anche attraverso la guida di tutto il nostro ambiente. Ce la fate ancora un po'? Tutto è al suo servizio, dice la scrittura. Sì, deve servirci insieme a lui. Romani 8:29 dice, tutte le cose devono cooperare al nostro bene. Quindi vedi, questa forza matura sposta avanti e indietro il mondo intero, è responsabile di tutto, lo coordina e combina tutto affinché diventi il meglio per te, per tutti quelli che seguono questa forza della maturità. La puoi girare e rigirare come vuoi, tutto il male che ti accade si trasformerà in bene, alla fine da tutto emergerà vantaggio, se la segui, questo è inteso. Non c'è niente di religioso in sé, solo un cuore attento e un fluire, un fluire fiducioso. Dio porta a noi opere di benedizione, lui opera incontri, lui opera donazioni, contatti, arricchimento e in ogni modo, in quanto più obbedienti seguiamo questo saliscendi del suo spirito, tanto più intensamente e frequentemente lo sperimenteremo, è in costante aumento. Di Gesù è stato detto, Giovanni 21, 21,25, il suo apostolo dice, «Se si scrivessero tutte le opere, una ad una, tutto ciò che defluiva da Gesù, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Impossibile, vedi, è così, anche per noi, se seguite, aumenterà sempre di più. La maturità come organismo, tuttavia, non significa semplicemente capacità perfetta al primo colpo, questo è importante, si impara, si cresce, si matura». Non si può produrre qualcosa già finito, per esempio se stai facendo un giro in macchina e il navigatore dice una cosa, la tua cartina ne, ne dice un'altra e il tuo passeggero ne dice una terza. Questo è un tipico esempio, dovete scoprirlo l'uno con l'altro in pace reciproca, come affrontare queste cose. Ad ogni lungo viaggio impariamo un po' di più a fluire con lo spirito, a trovare insieme le soluzioni, a raggiungere una meta insieme. A un certo punto siamo d'accordo e sappiamo come affrontarlo e gestire la cosa, questa è la maturità collettiva, capite? Quindi non esiste un'abilità perfetta a priori, ma solo un modo pacifico per raggiungere l'obiettivo in ogni situazione, questo è quanto. E l'osservanza della legge dello spirito della vita comincia, prosegue al livello più delicato del pensiero, del sentimento e poi cresce attraverso la nostra vita. Ecco perché è importante dominare già i pensieri deprimenti, dominarli immediatamente se ti accorgi che già solo un pensiero ti sta trascinando giù, fermati subito, prendi una nuova rotta e sappi che lo spirito maturo ti guida, porta sempre e solo verso l'alto, non verso il basso. Ciò che abbatte ha qualcosa di sbagliato in sé ed egli ti istruisce su questo non appena ti rendi conto di cosa si tratta se solo ti lasci istruire. Non correre continuamente nella tua vita significa, finché non crolli, come un automobilista che presta sempre attenzione dove si trova sulla strada quando si schianta contro il guardrail da un lato, poi dall'altro, destra, sinistra, poi trova lentamente il centro. Non è così. Non è questo il modo di vivere ed è per questo che la fo famosa formula pentiti nella Bibbia ha più a che fare con l'autocontrizione, l'automortificazione che con qualsiasi altra cosa per i cristiani. Metanoia in greco non significa altro che rifletti, pensa assieme, osserva ciò che sta accadendo, ciò che opera su di te, affidatevi a questa buona cosa. Questo è il vero pentimento, il cosiddetto, come in verità è scritto nel testo originale, cioè in continuazione, in ogni minuto, in ogni secondo. Quale forza di trazione è la più forte? Vorremmo discuterlo ancora nella fase finale di atterraggio, volete ancora sentirlo? Allora, quindi ci sono forze potenti e meno potenti che agiscono su di noi. Ora dirò due delle estreme, quali sono le forze che tirano verso il basso e quali quelle che portano verso l'alto, cosa c'è dietro. Ti dico che difficilmente puoi sperimentare una forza più deprimente, quando, che quando si tratta della totalità, collettività, quando si tratta del divenire maturo, del divenire insieme, non puoi trovare forza più deprimente che proiettare i tuoi difetti, i tuoi fallimenti sugli altri e dichiarare per questi loro colpevoli. Questo ha più o meno lo stesso peso che la rassegnazione. La rassegnazione è lo spirito peggiore che abbia mai conosciuto in vita mia. Nel 1994 ho avuto una fase di crollo totale, qui è stato rivalutato, ripesato, riesaminato tutto con il bilancino. È allora che ho capito che la rassegnazione è una delle cose peggiori che possono entrare nella tua vita. Ma vedi, si chiama divisione, l'essere appunto divisi l'uno dall'altro, l'essere uno contro l'altro, rimproverarsi, accusarsi l'un l'altro, proiettare appunto i propri errori sull'altro. Questo è lo stesso peso della rassegnazione. È lì che ti trascina fino nell'inferno, lì non torni su di nuovo, a meno che tu non permetta l'inversione di marcia, ti lasci illuminare, torni alla luce. E infine, qual è la sensazione di gioia di vita più grande? Si potrebbe dire il piacere di vivere più grande che tu come essere umano possa provare sotto il cielo. Io dico che il più grande piacere di vita che puoi provare è il fluire continuo, l'osservare e il parlare all'unisono, allo stesso tempo l'agire, allo stesso tempo l'andare insieme a Dio con lo spirito maturo che opera in te e dico non c'è gioia di vita più grande, non c'è un guadagno più alto che proprio questo legame diretto verso l'alto, verso l'alto, non c'è niente di più alto, Dopotutto, qua giù sono in cammino già da qualche decennio e posso dirti questa è la verità, questa è la verità. che allora si sperimenta questo mondo nella dimensione divina, nel, valore del, nel contesto divino, nella saggezza e nella pienezza divina, nella gloria e nello splendore, nella potenza divina. Questo è ciò che avviene di, dentro di noi, ma ogni volta che pensiamo solo a noi stessi, concepiamo da noi stessi con le proprie forze, ogni insegnamento, riconoscimento, apprendimento sbagliato, Ogni azione ci porta lontano da questo senso di vita, da questa sostanza vitale, da questa pienezza di vita, bisogna dire, e fluire con Lui, che chiamiamo anche flusso di vita. La maturità divina come flusso di vita è come una danza celeste, una danza divina nella quale si ha la completa soddisfazione, un appagamento totale in cui non si vuole più essere da nessun'altra parte. E non si può più pensare a nient'altro, non si desidera più nient'altro. È perché dici, ora ho quello che ho sempre cercato, ora sono ciò che voglio essere, ora sono nella pienezza. Amen. Sì. Amen. Ok, questa... Ok, questa era la tua storia per fare un paragone, gli inizi, ma ora andiamo davvero a fondo nella terza parte, passiamo ora dal santuario al Santissimo, ma prima facciamo una pausa e poi torniamo con fresche aspettative, con contenitori aperti, ora entriamo davvero nel vivo, ok? In seguito si passa al completamento della maturità. Sagen, wo der Weg istan, was soll ich mich riech... Feather